Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan. La trovate qui in alto la recensione. La terza maglia del Chelsea per la stagione 22-23. Questa volta in edizione player. La terza maglia Nike. Chelsea 22-23 combina una base sesame oro con nero e arancione. Dettagli di colore arancio compaiono sui pulsini delle maniche, dando un tocco più dinamico alla maglia. È un design molto semplice, senza grafiche e motive stravaganti. L'unico dettaglio appare nella forma del pannello posteriore del colletto e dei polsini delle maniche, che sono neri con arancione. La versione Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione Fan è progettata per il fisico dell'atleta.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 Molto bello il contrasto, molto bello il tessuto, eh, veramente molto più bella della versione fan che avevo visto. Il costo lo vedete qui sopra, che per una maglia fatta così bene, con un tessuto così bello, dei colori così accesi, è bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, mi raccomando trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere ehm, scusate, sul sito per comprare quello che volete.